Ciao cari amici della Vergine, sono Cleo, astrologa di Astro Sempre. Voi siete il segno governato dal Mercurio adulto e saggio. Siete scrupolosi, attenti, ordinati e laboriosi. A me piace un po' definirvi come l'indagatore dello Zodiaco, perché per voi nulla deve essere lasciato al caso, i conti devono sempre tornare. In questo 2022 Giove entra nella vostra settima casa facendo un aspetto di opposizione al vostro segno. Ma non dovete pensare all'opposizione come a qualcosa di negativo, ma piuttosto come una spinta al confronto. In quali settori andiamo a indagare insieme? La settima casa è la casa che indica io a confronto con gli altri. È la casa dei soci, dei contratti e di quello che secondo me è il contratto per eccellenza, il matrimonio si preannuncia dunque un anno importante. Lavorativamente è il momento di confrontarsi con un capo, con un socio o con i colleghi. È il momento di riorganizzare qualche cosa in azienda o di firmare finalmente quel contratto di lavoro tanto atteso. Sentimentalmente sarà il momento di confrontarsi con il partner, dandogli più tempo rispetto al passato, o decidere di fare un passo in più andando a convivere o sposandosi. Per i single la settima casa indica il rapporto di coppia, quindi anche per voi c'è qualcosa di buono che bolle in pentola in questo nuovo anno. Tra la primavera e l'estate, Giove si sposterà nella vostra ottava casa, andando a concretizzare dal punto di vista economico quanto già preparato nei mesi precedenti. Un nuovo socio può portare del capitale in azienda. Un contratto di compravendita andato a buon fine può farvi incassare del denaro. O, per le coppie stabili, la richiesta di un mutuo per l'acquisto del loro nido d'amore. Porta, amici della Vergine, riscaldate i motori. Sarà un anno di grandi novità, sostenuti anche dal pianeta dei cambiamenti, Urano, che si trova in aspetto a voi positivo. Saturno, in posizione neutrale, non ostacolerà in alcun modo il vostro percorso verso il trionfo. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it